e poi spazio per l'IMU 2022 con l'esenzione per gli immobili inagibili causa sisma fino al 31 dicembre passiamo all'Uniemens CIGO modello SR41 la scelta per l'utilizzo fino al 30 aprile 2022 prorogato il periodo transitorio e poi il tema del super bonus con l'IPE 2022 errate e bollo non versato nuove email truffa a nome dell'agenzia delle entrate tra le ultime notizie la cessione bonus affitto con le istruzioni per orientarsi tra utilizzo del credito e rispetto dei limiti degli aiuti di Stato e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda gli incentivi giovani e donne 2022 con finanziamenti e contributi a fondo perduto per nuove imprese. Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dalla rottamazione saldo e stralcio, proroga per i decaduti nel decreto sostegni TER. Prima scadenza il 30 aprile 2022, fa il punto Anna Maria D'Andrea, proroga l'ottamazione TER e saldo stralcio. trova spazio nella legge di conversione del decreto sostegni TER la riapertura dei termini per i decaduti in relazione alle rate del 2020 e del 2021, la prima scadenza sarà fissata il 30 aprile 2022, seguirà poi il termine del 31 luglio e del 30 novembre prossimi. Sulla proroga della rottamazione terra e del saldo e stralcio, quindi ci sono novità in arrivo con la conversione in legge del decreto sostegni Ter per le rate del 2020 e del 2021 non pagate entro lo scorso 14 dicembre. La legge di conversione del decreto sostegni Ter prevede una proroga tardiva per i decaduti che interesserà anche le rate dovute per il 2022. Per le rate invece relative al 2020 sarà necessario rispettare la nuova scadenza del 30 aprile 2022 termine che viene invece fissato al 31 luglio per le rate del 2021 c'è più tempo anche per le rate della rotamazione ter dovute nel 2022 sarà possibile versare le somme dovute in un'unica soluzione entro il 30 di novembre nell'articolo quindi il focus sulle principali scadenze da rispettare e cambiamo argomento e passiamo all'IMU 2022, esenzione per gli immobili inagibili causa sisma fino al 31 dicembre. L'articolo ancora una volta di Anna Maria D'Andrea sulla proroga dell'esenzione per gli immobili inagibili a causa del sisma del 2012. A disporlo è la legge di conversione del decreto sostegniter che concede un anno in più di esonero fino alla ricostruzione o agibilità dei fabbricati situati in Emilia Romagna, Lombardia, e Veneto. In parallelo, viene riportata la sospensione dei pagamenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017. e del 2017. Continuiamo con l'Uniemens CIG o modello SR41, la scelta per l'utilizzo fino al 30 aprile 2022, prorogato il periodo transitorio. I dettagli sono, nell'articolo di Rosi D'Elia, che fa il punto sull'Uniemens CIG e il modello SR41, che continuano a convivere fino al 30 aprile 2022. Dall'Inps la proroga del periodo transitorio dal 1 maggio per l'invio dei dati utili per il pagamento diretto della cassa integrazione sarà necessario passare alla nuova modalità. I dettagli sono nel messaggio numero 1320 del 23 marzo 2022 e poi dall'agenzia delle entrate nuove email truffa super bonus lipe 2022 errate e bollo non versato nell'articolo di anna maria d'andrea si fa il punto sul super bonus sugli errori nelle lipe 2022 e sull'imposta di bollo non versata che sono alcune delle false email che vengono inviate ai contribuenti a nome dell'agenzia delle entrate l'invito è quello di eliminarle senza aprire gli allegati dettagli sono nei comunicati stampa diramati il 23 marzo 2022 e poi per quanto riguarda la cessione del bonus affitto con le istruzioni per orientarsi tra utilizzo del credito e rispetto dei limiti degli aiuti di Stato fa il punto Rosi D'Elia dall'agenzia delle entrate arrivano le istruzioni per orientarsi tra utilizzo e rispetto dei limiti degli aiuti di Stato modificati nel tempo a fare luce sulle regole da seguire la risposta all'interpello numero 153 del 23 marzo 2022. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda gli incentivi giovani e donne 2022 con i finanziamenti e i contributi a fondo perduto per le nuove imprese. Per quanto riguarda gli incentivi giovani e donne, nuove risorse dal MISE sono 150 milioni di euro per i finanziamenti a tasso zero e i contributi a fondo perduto per le nuove imprese. I destinatari sono i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e le donne di qualunque età le nuove domande sono eh, riaperte dalle ore 12 di oggi 24 marzo e fino ad esaurimento dei fondi lo prevede il decreto direttoriale del 16 marzo scorso andiamo poi a dare un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre su gas e rubli il doppio azzardo di Putin su prezzi e valute ora le mosse sul petrolio nell'articolo di Stefano Agnoli e poi il blocco delle navi con il grano del Mar Nero Von der Leyen, Putin le lasci andare, nell'articolo di Michelangelo Borrillo. Per quanto riguarda invece i numeri del giorno, la missione anti-covid da Mosca costò all'Italia 3 milioni di euro in due mesi e poi 200, che è il numero che riguarda il bonus benzina, fino a 200 euro per i dipendenti delle aziende private, come funziona nell'articolo del Corriere.it. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Carburanti, prezzo di nuovo in rialzo dopo il taglio delle accise, gli effetti del decreto durano solo un giorno è di fausta chiesa e fa il punto sui prezzi dei carburanti che si sono abbassati per un breve periodo dopo la pubblicazione del decreto energia in gazzetta ufficiale e che tornerebbero ad alzarsi ovviamente per i dettagli su questo articolo e sugli altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al corriere.it e con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui